Passiamo al prossimo intervento, Fausto Pardolesi ci racconterà di un altro percorso di, di lungo periodo sulla riqualificazione fluviale, Fausto Pardolesi adesso vi chiamate eh, Agenzia Sicurezza del Territorio e Protezione Civile Servizio Area Romagna, ho detto giusto? L lo imparo sì. adesso, sì. No, hai detto giusto ma è talmente complessa la definizione che eh, non me la ricordo. E comunque in Emilia Romagna eh, la gestione di corsi d'acqua è affidata attualmente a, a questa agenzia che ha assorbito in sé quelli che erano i servizi tecnici bacino, discendenti dei geni civili e eh, l'agenzia di protezione civile eh, che gestisce territorialmente con eh, servizi di ambito, questo è l'ambito Romagna, il nostro, eh, entrambe le materie, quella della difesa del suolo e quella della protezione civile. Noi da decenni ci eh, impegniamo nella eh, sistemazione idraulica dei nostri corsi d'acqua e eh, eh, siccome ho molti più anni di, eh, eh, del sindaco eh, eh, ho partecipato eh, anticamente eh, in quegli anni in cui la facevano quelle... quelle Muraglia in cemento armato, alcune piccole cementificazioni, quelle grandi, quelle che vedete su, sul riminese passando per l'autostrada, l'ausa tutto in cemento armato eh, che corre a monte e a valle dell'autostrada, eh, ben regimata con una sezione trapezia assolutamente immodificabile, parallela, simmetrica. Eh, noi l'abbiamo fatto un po' più a sud, a, sul Ventena, ricordo che partecipa alla progettazione di muri e di rivestimenti di fondo nell'abitato di Cattolica di questo rio, di questo torrente e quindi sono, eh, allora contavo veramente poco nelle decisioni progettuali, poi piano piano grazie anche alla, alla politica che già la Regione Emilia Romagna aveva intrapreso di cercare di eh, un, un modo diverso di gestire questo tipo di progettazione e risoluzione di questo problema abbiamo iniziato a, a pensare di fare progetti eh, che andassero in un'altra direzione Questa, nella planimetria è la città di Forlì non so se l'ha riuscite a vedere il centro abitato che ha dimensioni di eh, 4-5 km eh, diciamo di diametro e tutto attorno ci sono le aree su questi tre fiumi che attraversano la città eh, che siamo riusciti a recuperare eh, a, allo spazio fluviale. Ovviamente i fiumi hanno dimensioni contenute fra argini di 50, 60, 70 metri e, e queste aree che noi abbiamo recuperato sono laminazioni in linea, cioè aperte, quindi togliendo argini o allontanando argini, oppure extra alveo, quindi vere e proprie casse di espansione, su terreni che erano... Eh, diciamo così disponibile, abbiamo trovato una disponibilità eh, da, da parte eh, dei proprietari per eh, le precedenti utilizzazioni che potevano essere cave o, o altro. La prima cosa la facevamo un, un, una, una linea di finanziamento che si chiamava fiumi puliti e, e, e in molte parti magari fu interpretato come si intende ancora oggi pulire dalla vegetazione, no? Alcuni miei colleghi ancora lo scrivono: si autorizza la pulizia della vegetazione. La pulizia della vegetazione, io glielo correggo, io non va bene la pulizia, perché la pulizia si fa di una cosa sporca. La vegetazione è pulita in quanto tale, quindi, casomai, facciamo gestione, manutenzione, taglio selettivo, ma non parliamo di pulizia della vegetazione. Noi la orientiamo invece a recuperare spazi studiandoci le carte catastali, allora non avevamo supporti eh, tecnologici che ci mostrassero dove era il confine e qual era l'ortofoto del territorio sottostante, abbiamo trovato aree che si prestavano a questo, argini che erano avanzati dentro al demanio di anche 100 metri e abbiamo cominciato a demolire argini in questa occasione e a ricostruirli arretrati. La foto che ci ha fatto vedere... Eh, Monaci due o tre volte ieri mostrava proprio questo, questo intervento in, in questa località che si chiama Guado Paradiso a ridosso della città che allora era completamente insediata dalle coltivazioni e restringeva il fiume a, a poche decine di metri, oggi si presenta questa foto, si vede il centro storico di Forlì con a ridosso il bosco fluviale che ha preso, che ha preso il sopravvento, eh, la demolizione degli argini quindi in tutto questo percorso evidenziato in giallo nella, nella slide e la ricostruzione invece nella sponda sinistra allontanata di, di quasi 100 metri. Molti ettari che andremo a vedere giovedì, ecco questi interventi che vediamo oggi grazie all'attenzione alla del CIRS, de, dell'organizzazione che ha mostrato interesse e verso i nostri interventi, eh, li andremo a vedere giovedì, faremo due passeggiate, una sul Montone Rabbia e una sul Ronco, una al mattina e una al pomeriggio e vedremo questo tipo di opere. Secondo me la fotografia che sta sotto, a parte quella delle rufe che demoliscono eh, l'argine, che è sempre bella, come eh, gli escavatori che demolivano il cemento armato sul sangro, eh, Sotto vediamo che avendo tolto gli argini, non dovendo più difendere dall'erosione eh, le sponde perché poi non andasse l'erosione a interessare gli argini, vedete che il fiume riprende questa sua sinuosità, comincia a fare eh, meandri, comincia a muoversi, a erodere, eh, ci crea un po' il problema della rimozione della vegetazione quando erode e il trasporto vale delle, delle alberature magari più importanti che ormai sono a ridosso della. della dell'alveo inciso, però eh, il fiume comincia a riprendere sia spazio che vita e mobilità. Eh, un altro intervento precedente, questo siamo nella campagna eh, arginata in pianura, nella pianura con argini alti dai 4 ai 10 metri che abbiamo portato a termine qualche anno fa, eh, recupero di spazi, di golene, eh, l'acquisizione di queste golene, sempre acquisendo i terreni perché ovviamente... Eh, eh, come diceva prima il collega, eh, per dare spazio ci vuole, eh, ci vuole spazio, quindi se non c'è bisogna andarlo ad acquistare. L'importo che era stato finanziato eh, è stato scritto interamente per, eh, per l'acquisizione dei terreni dai privati e gli abbassamenti di queste piane per rendere i nuovi inondabili e poi rinaturalizzarle eh, sono stati fatti i lavori a costo zero, cioè utilizzando i terreni che sono limi sabbiosi eh, per rilevati allora eh, di viabilità eh, in costruzione che vennero migliorati per le caratteristiche poco eh, interessanti di questo materiale con cemento e calce. Eh, Abbiamo tentato e cerchiamo di mantenere un monitoraggio delle cose che facciamo, eh, facendo indagini sulla vegetazione, sulla qualità dell'acqua, su, sulla, sulla fauna che si insedia eh, nelle, eh, nelle infrastrutture verdi che cerchiamo di realizzare. E qua sotto ho messo una collezione di foto, mi sembrava carina perché questa unica tana con questa fototrappola. Eh, raccoglie eh, una decina di animali che la frequentano eh, eh, ed è interessante altro, altro tema scottante è quello della gestione ve della vegetazione eh, la regione Emilia Romagna sta redigendo, ha redatto e dovranno uscire prima o poi queste linee guida per la predisposizione dei piani di gestione della vegetazione eh, di cui parlava Monica Guida ieri eh, sono ancora un po' lì ferme eh, io penso che eh, a monte della Via Emilia come spartiacque fra la pianura arginata e, e la collina dove eh, il rischio idraulico è, è un'altra cosa, eh, devono esserci sostanziali differenze eh, dei modelli di gestione. Noi nella gestione della pianura arginata eh, abbiamo fatto questo primo eh, affidamento pilota della gestione della tramite concessione. Abbiamo <ride> preparato un progetto dove eh, il taglio è eh, raso, eh, di sponde alternate e lontane fra di loro, un tratto di 15 km, quindi 30 km di sponde, in 11 anni eh, gli argini sono alti sui piani di campagna fino a 7-8 metri, quindi eh, rischio idraulico elevato, sezioni non adeguate con tempi di ritorno 30 anni in presenza di questo tipo di vegetazione e eh, con il riutilizzo cippato per biomasse, stiamo portandola avanti, siamo al terzo anno e la ripresa della vegetazione nei tratti già tagliati nel 2016, che è stato il primo anno, è buona, di buona qualità, forse riusciamo a vederla nel percorso che facciamo col Pullman giovedì di passaggio solo da sopra un ponte, però anche il colpo d'occhio secondo me rende già abbastanza bene l'idea, quello è un tratto tagliato l'anno scorso, quindi e la, la ripresa della vegetazione è immediata e anche qui accompagnato da studi fatti con associazioni di, di volontari più che altro, forse in modo anche abbastanza artigianale, ho messo questa immagine perché è, è un, è un coleottero questo individuato nel fiume Montone a valle di Forlì eh, che neanche eh, Zangheri che, eh, lo storico eh, naturalista romagnolo che ha fatto l'Atlante dell'ambiente della Romagna nel, nel, no, durante il corso del Novecento, aveva mai, aveva mai visto. Questo è il caso ultimo, credo, forse no, dopo c'è Grunco. Eh, non so il tempo, con Andrea. Tre minuti. Allora, questa è una piccola vaschetta di fitodepurazione, l'abbiamo chiamata in scala di paesaggio, ma è, più che altro è una laminazione ampia di un torrentello che esce da un da una quartiere molto abitato di Forlì, lo attraversa in uh, tombinatura, esce poi e eh, va a raggiungere il fiume Rabbi eh, in, in questa area che abbiamo rinaturalizzato, demolito gli argini, eh, tolto i rivestimenti di cemento armato che caratterizzava l'intero corso è creato delle lanche, dei salti che poi col canneto con... cerca di eh, dare anche un contributo al miglioramento della qualità dell'acqua. Queste analisi che abbiamo fatto con il contributo, con il contributo di Romagnacco e dei suoi laboratori eh, dimostrano che un certo miglioramento si riesce ad ottenere. Eh, sul, eh, fino adesso abbiamo visto il montone, nel giovedì pomeriggio vedremo il ronco, dove c'è un progetto un po' più organico, generale, di laminazione della piena eh, per il tratto di pianura, nel tratto a monte della via Emilia, con una serie di eh, aree di laminazione aperte o di casse, di espansione extra alveo, e anche qui abbiamo realizzato, vedete il grafico di progetto, che cambiamento c'è nella previsione dello smaltimento della piena bicentenaria e quindi in questo modo si riesce a rendere adeguato l'alveo nel tratto di valle che altrimenti evidentemente non lo sarebbe. Ecco, Questi sono i tipi di manufatti che abbiamo realizzato, questo sotto in bianco e nero c'è la foto di vasche di decantazione dell'acqua di lavorazione delle barbabietole, in, eh, in Forlì in Popoli, accanto a Forlì, eh, abbiamo acquisito l'area con un accordo con la proprietà che ce l'ha data in, in servitù perpetua a scopi idraulici, eh, abbiamo fatto una demolizione di argini interni, la, il rivestimento del, del tratto di argine dove avverrà il sormonto in caso di piene con tempo di ritorno a 30 anni ancora non ha lavorato ed è una delle, delle anche questa è una zona che ha, ha avuto un'immediata ripresa dal punto di vista ambientale, altrettanto abbiamo fatto in un altro eh, sito lì accanto, è un lago eh, originato da una cava, quindi sono acque di subalveo, quelle che vediamo sullo sfondo, anche qui un rivestimento della scarpata eh, d'alveo interna, per consentire alla piena di defluire all'interno della cassa senza erodere eh, l'argine, un'altra cassa di espansione ancora in una di quelle aree che vedevamo prima e qui siamo in un altro sito sempre excava, dove c'è un lago eh, di una dimensione di un chilometro per 300-400 metri di larghezza che è, è già... Cassa di espansione eh, per un agine realizzato in modo ribassato che andrà ottimizzato con uno dei prossimi progetti che abbiamo, che abbiamo allo studio. Eh. Infine, eh, un'ultima slide che ho aggiunto l'altro giorno eh, è quella sui ri minori, perché oggi eh, le piogge intense e eh, eh, improvvise e brevi ci creano i maggiori eh, problemi proprio sui minori. Questo è un piccolo rio in uh, comune di Castrocaro, poco sopra Forlì, e, e anche qui abbiamo cercato di realizzare piccole casse di espansione dove è stato possibile trovare i terreni e stiamo progettando anche in questo caso eh, la relazione di più casse di espansione possibile per cercare di tutelare l'abitato che è presente a valle eh, questo era un filmetto che avevo messo con un po' di foto delle aree che, che vediamo eh, in, in, in questa passeggiata di giovedì in totale abbiamo realizzato circa 160 ettari di aree d'espansione, demolito circa 6 km di argini e, e laminato eh, 14 milioni di metri cubi eh, di piene. Eh, un risultato ottenuto in un lavoro di una ventina d'anni eh, che direi eh, hanno dato discreti risultati. Grazie. Mm. Grazie Fausto, c'è tempo per qualche domanda. Buongiorno a tutti, Alessandro De Carli, Università Bocconi. Più che una domanda è una, così, un pensiero che mi è venuto a valle dei tre interventi che ho sentito. Ovviamente io mi occupo di aspetti economici. E per un po', prima si parlava parla di monitoraggio, anche sui temi economici, sulle misure che bisogna monitorare. E quando si fa un monitoraggio tematiche più bio biologiche tutto ci vuole come dire la regola ci vuole eh, come si deve fare il monitoraggio anche sugli aspetti economici bisogna saper raccogliere le informazioni quindi l'invito è tenere monitorato gli aspetti eh, sui, sulle manutenzioni, sui, sugli investimenti in maniera corretta perché questo permetterà anche di dimostrare quello che teoricamente con un progetto del CIRF finanziato da Fondazione Carlo, abbiamo fatto insieme a Andrea Nardini che un fiume più naturale è anche un fiume più economico adesso dalla teoria bisogna passare, bisogna dimostrarlo anche con i numeri perché il tema economico mh, è sensibile, a, serve per dimostrare che la riqualificazione fluviale è importante. Grazie, non so se vuoi commentare o se non lasciamo spazio alla seconda domanda. Sì, no, i monitoraggi mi sembra che ancora ieri si diceva <coughs> non sono formalizzati no, in, in termini di, di parametri e di, e di, e di eh, efficienza che devono raggiungere questo tipo di interventi. Noi li facciamo pre post opera per capire un attimo qual è il grado di, di, di, di eh, modifica che si innesta nell'ambiente, nella qualità dell'acqua o, o, o nella fauna, nella flora che è presente. Eh, andrebbero fatti, noi li abbiamo fatti in modo molto artigianale, eh, andrebbero fatte delle griglie, giustamente, che ci eh, vincolino e ci dimostrino eh, quanto... Eh, il monitoraggio che eh, mi sembra di eh, poter dire che dimostra eh, la valenza economica del tipo di interventi che abbiamo fatto noi è che eh, 14 milioni di metri cubi d'acqua laminati ci sono costati forse poco più di 5 milioni di euro. Eh, contro una media mi sembra che dei progetti di laminazione delle piene che è di oltre 8-10 euro a metro cubo. Aggiungo un'osservazione diciamo un relativa all'esperienza che ho presentato, perché è interessante anche da questo punto di vista di analisi, nel senso che in quel caso al tempo erano stati spesi 20 miliardi di lire, per un intervento di cui non si sa ancora bene diciamo, la, la necessità o la fondatezza, cioè se effettivamente servisse o meno. Oggi presumibilmente per rimuovere quel cemento, o comunque per fare interventi che non solo rinaturalizzino il fiume, ma consentono effettivamente di eh, perseguire eh, il, la riduzione, il contrasto del rischio idraulico, servirebbero 20 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una cifra che è il doppio di quella con cui è stata realizzata eh, quest'opera. Quindi mh, è interessante non soltanto capire quanti soldi si spendono e che cosa si ottiene con quei soldi, ma anche capire che poi molto probabilmente gli errori si pagano. Un'ultimissima domanda. Giancarlo Gusmaroli, direzione tecnica CIRF. Fausto, sempre in tema di monitoraggio, eh... Vista l'estensione spaziale e temporale degli interventi che avete fatto, oltre ai benefici idraulici e naturalistici, avete registrato anche in termini ecologici dei, qualità dei, dei, dei, dei, dei corpi idrici interessati qualche effetto positivo? E se sì, in che termini? No, io direi che non, eh, i nostri approfondimenti non sono sufficientemente... Eh naturalistici sicuramente, eh, faunistici, anche sulla qualità dell'acqua abbiamo alcuni monitoraggi di, di quel piccolo rio eh, che sembra dimostrare un miglioramento, però in generale direi che non abbiamo eh, un approfondimento, uno studio fatto a 360 gradi e su tutto eh, per dire questo, mi riservo di non rispondere, sono in presenza del mio avvocato… Bene, grazie a tutti.